Voglio farvi vedere il trailer, però, perché magari non sapete di che cazzo sto parlando. La forma del male, si chiama. Al cinema dal 6 ottobre. Insomma, per chi va ancora al cinema, per chi va ancora al cinema dal 6 ottobre, Hatching... Allora, vedo già delle, delle, delle osservazioni in chat e questo mi fa molto piacere perché ne parliamo. Allora, il film è: non si direbbe, si direbbe, non si direbbe, è un body horror. Qualcuno non sa cosa siano i body horror, lo, lo spieghiamo. È un film diretto da Anna Bergholm, è finlandese, finlandese. infatti, io ho visto il film in finlandese con i sottotitoli in inglese, insomma. Per fortuna il mio inglese, diciamo, zoppicante, um, è riuscito comunque a capire il 95% di quello che c'era scritto, insomma. C'è una famiglia del mulino bianco. Qualcuno ha scritto, sembra la fotografia della pubblicità del mulino bianco? Sì, c'è una fotografia del mulino bianco, non proprio del mulino bianco, perché la fotografia del mulino bianco ha eh, anche l'aggiunta, diciamo, del... Di questo glow, di questa luce, no? Come se fosse una luce divina che rende immacolata la famiglia, no? Però sì, è una. È una io penso però che rappresenti questa questa famiglia. Cioè, rappresenti anche un po' quello un po' anche alcun, una tipologia di famiglie finlandesi, nel senso che, comunque, io ci ho visto anche la rappresentazione di qualcosa di reale, non solo qualcosa di finto. Eh, allo stesso tempo ho avuto anche delle reminiscenze di. Uh, Edward Mani di forbice cioè di una uh, società una micro società quindi un, un paese no, dove hanno tutta la casettina bianca pulita tutti uguali la macchinina parcheggiata tutti uguali ecco anche in questo, in questo ambito uh, in questo film sembra, sembra proprio quella la, la cosa che si vuole rappresentare quindi la perfezione e la perfezione anche all'interno della famiglia quindi c'è un padre una madre un fratellino e una bambina in età preadolescenziale pre quindi l'età in cui proprio c'è un grande cambiamento no? dall'età bambina all'età ragazza insomma ragazzina, eh, è molto importante per le donne quel momento lì quindi eh, è molto chiave anche questo, questo tipo di dettaglio all'interno della storia vedete nel trailer che la marmocchia eh, trova un uovo e lo conserva, io non vi spoilerò nulla eh, però qualche insomma, qualcosa l'avete già capito, avete visto che c'è una creatura. All'interno di questa famiglia c'è anche una madre che è una... un influencer, insomma, lei ha un'attività, eh, per cui passa le sue giornate a fare video, stories, eh, in cui pretende che la famiglia sia sempre bella, brava, in posa, godo come un riccio cazzo grazie mille Giorgio ehm, quindi caga un po' il cazzo a tutti è un po' scusate ci sono le notifiche e quando ci sono le notifiche io non riesco a parlare ehm, oh godo duro grazie Cronenberg sbam ciao Alca benvenuto alla festa cazzo grande benvenuto allora, purtroppo il trailer spoilera. Spoiler, quindi cercate di rimuoverlo dalla, dalla testa. Ha una bellissima fotografia, purtroppo io ho visto un link che veramente era sgranatissimo, quindi vedendo il trailer dico, cazzo, mi sono veramente perso un aspetto importantissimo di questo film. Cioè, è girato bene, ha una bella fotografia, è strano, è particolare, perché non vuole essere un film realistico a tutti i costi anzi vuole essere una fiaba una vera fiaba dark è per questo che anche in parte mi ha ricordato eh, Tim Burton non che abbia lo stesso stile di Tim Burton però la volontà è quella cioè creare un mondo fittizio un mondo tra la fiaba e la realtà è un, è un tipo di equilibrio che è stato trovato piuttosto bene in questo film la storia è molto semplice la figlia la, questa ragazzina che avete visto nel trailer fa danza eh, è una brava bambina, non fa niente di male insomma, è... però a quanto pare alla madre non va mai bene un cazzo di quello che fa è sempre scontenta e la, la bambina soffre tantissimo soffre della mancanza di amore ed è un tema bellissimo perché io penso che riguardi il l'80-90% delle persone nel mondo. Perché eh, spesso questa cosa accade anche quando l'amore c'è. Ciao Eva Moody, benvenuta. Anche quando l'amore c'è, noi siamo incapaci di darlo, quando siamo genitori, siamo incapaci di darlo e siamo nervosi, siamo arrabbiati, abbiamo mille cazzi, quindi non riusciamo a dare amore ai nostri figli Ciao, grazie Stefano, grazie Anche quando, quando vogliamo darlo non sappiamo darlo, perché entrambi mi piace pure... ce l'abbiamo fatta Pure un livello 1 Sti cazzi E alca minchia, e alca la butta dentro di testa alla fine di tutto Cazzo, dopo che tutti hanno lavorato duro, tutta la squadra ha lavorato duro. Allora, al di là del fatto che appunto si fatica a trasmettere amore, a dare amore come lo vorrebbe l'altra persona, perché manca comunicazione. Qui abbiamo un altro problema, secondo me, in questo film, dove veramente manca proprio l'amore di questa madre. Ed è... Eh, un po' anche quello che racconta la regista nell'intervista che ha fatto con Ornella, è questo l'orrore. Le, lei ha detto una cosa, adesso non mi, mi ricordo la frase perché in inglese figuriamoci, ha detto cosa c'è di più horror che essere una ragazzina, una bambina e non avere l'amore della propria madre, essere privati dell'amore della, della propria madre, quindi... Recensione fatta finita, è questo il tema del film, no ci sono anche altre cose da dire, è questo il tema del film, l'horror è l'assenza di amore, e per questo io dico basta rompere i coglioni su che cosa è horror, cosa non è horror, ragazzi l'horror è tutto, è ovunque, mancanza di amore da parte della madre è horror, fine, e lei... Rende in metafora questa cosa. La ragazzina non va bene e allora nasce all'interno dell'uovo. Non ve lo sto spoilerando, è una metafora. Una seconda identità della ragazzina. È una metafora, non ve lo sto spoilerando. Una seconda identità. Lei non, va non si sente che non va bene così, perché la madre non la ama così. E allora, metaforicamente, l'uovo rappresenta la sua seconda nascita l'uovo crescerà e uscirà una creatura, anche orribile, da quest'uovo. Orribile esteticamente, non fisicamente, non interiormente. E quindi rappresenta questo, rappresenta questo. Il film è, è carino, a me, allora a me non ha fatto impazzire, però penso che sia un film molto intelligente, che al cinema spa, possa spaccare, perché comunque ha una bella fotografia eh, non so come è stato doppiato io l'ho visto in, in finlandese ragazzi <ride> è molto strano il finlandese da sentire Ebo di horror perché ci saranno delle cose delle mutazioni diciamo del corpo e non è un film che fa paura è un film che inquieta inquieta, disgusta vi farà provare pena eh, sentimenti comunque di solidarietà di, di amore nei confronti di questa Bambina, che poveretta, soffre questa cosa qua. Lo trovo anche un film molto, molto al femminile. Nel senso che non femminista, eh, non c'entra un cazzo. Non femminista, non parla di diritti delle donne. Perché ah, a me piacciono i film che parlano di queste cose. Però in questo caso lo trovo femminile nel senso che è veramente una storia al femminile. Proprio vista da quel lato lì, la regista è una donna. I protagonisti sono... Lei, sua madre, sono i, i protagonisti principali. Poi c'è la creatura, che è una femmina anche lei. E c'è padre e fratello, che sono molto marginali. Quindi per dire. è una storia molto al femminile. Poi vi ho detto, è un... Uh, io penso che, che... Adesso non vorrei parlare per... Uh, non sono rappresentante del genere femminile. Però magari se c'è qualcuno qua in chat uh, di femmina, me lo confermerà. Uh, L'età in cui... Uh, dall'essere una bambina ad essere una donna è molto più eh, non, non voglio vi eh, verrebbe da dire traumatizzante no? però ha, ha, ha un, eh, la si percepisce di più quando sei una femmina perché c'è un cambio fisico un cambio fisico interno esterno eh, invece l'uomo eh, fa un po' fatica a, a staccarsi dalla sua identità di bambino no? forse addirittura non, ci si, non si stacca mai in alcuni casi zero proprio. Mentre le donne invece secondo me anche quando arrivano a 50 anni se lo ricordano ancora quando sono passate da sentirsi delle bambine e sentirsi delle diciamo ragaz eh, giovani ragazzine donne. Quindi è, è un film molto anche su quello, su quella, su quella cosa lì. Mi è piaciuto anche un, un tema, che è, è un sottotema che c'è all'interno che è la bruttezza esteriore che un, diventa un limite per l'amore, no? In questo caso non c'è limite perché la creatura riceverà amore dalla bambina indipendentemente dalla sua, dalla sua, dal suo aspetto orribile, ma veramente disgustoso. È veramente... è anche grottesco questo essere. È grottesco, è disgustoso, è viscido. È... Fa anche dei, anche dei rumori fastidiosi: È veramente una roba inamabile, però a modo suo riesce a essere comunque eh, eh, amabile, perché anche come è stato creato ha degli occhi particolari molto, molto dolci. Quindi c'è questa cosa per cui lei, che è una ragazzina molto bella, molto brava, molto tranquilla, insomma che, che vorresti solo abbracciarla e basta, eh, non riceve amore, però al contempo lei alla sua creatura, al suo uovo, quando nasce gli darà amore incondizionato. Quindi mi è piaciuta questa cosa qua, l'amore, il vero amore poi, il vero amore del genitore è proprio quello, cioè se anche tu avessi, certo non è bello, non è facile da superare, però un figlio con deformità comunque poi lo ami perdutamente, perdutamente lo ami, eh, non le vedi neanche le deformità, le, le, le, le problematiche, no quindi questo aspetto qua è molto figo secondo me. Se qualcuno di voi andrà a vederlo al cinema, mi raccomando, Fate una bella stories, taggate me e taggate Adler Entertainment.